Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato Pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 8 ore di raffreddamento in congelatore. Gli ingredienti sono biscotti tipo Pandistelle, crema Pandistello Nutella, panna fresca per dolci e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna. lo zucchero e la nutella o crema di pandistelle ed azioniamo il bimbi per 8 minuti 80 gradi velocità 2 Aggiungiamo i biscotti ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Il composto è pronto, trasferiamolo in un contenitore basso e largo. Copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il gelato dal congelatore e adesso lo taglieremo a quadrotti. Dopo aver tagliato il gelato mettiamolo nel boccale. ed azioniamo il bimbi per 15 secondi velocità 6 spatolando Il gelato è pronto, serviamolo. Gelato pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta.